Continuiamo a vedere il funzionamento del motore asincrono trifase. Abbiamo visto che con una particolare disposizione degli avvolgimenti statorici e eh, alimentando gli stessi con una terna di correnti equilibrata, quello che otteniamo è quello che vediamo in questa animazione, cioè un campo magnetico rotante. In questo caso abbiamo un campo magnetico costituito da una coppia polare, quindi da una una coppia di polarità nord e sud del campo magnetico stiamo alimentando i nostri avvolgimenti statorici con una corrente con una terna di correnti a 50 Hz quello che otteniamo è una rotazione del campo magnetico a 3000 giri al minuto in queste condizioni cosa abbiamo? Abbiamo dei conduttori, che sono quelli degli avvolgimenti statorici, che vengono, vedete, eh, interessate da un campo magnetico che per loro che sono fissi risulta variabile nel tempo. In queste condizioni noi sappiamo, per le leggi fondamentali eh, dell'elettromagnetismo, che verranno indotte delle tensioni su questi avvolgimenti. Quindi torniamo al nostro eh, motore, vediamolo, statico, con il campo magnetico fisso, quello che otteniamo quindi sugli avvolgimenti sattorici interessati da questo eh, campo magnetico variabile nel tempo è la nascita di forze elettromotrici. Queste forze elettromotrici hanno una intensità che dipende da eh, alcune, alcuni fattori supponiamo eh, di considerare la fase 1 il valore efficace della forza elettromotrice che si determina su questa fase sarà, dipenderà da una certa costante che dipende dalle, dalle costruzione, dalla costruzione dalle particolarità costruttive dell'avvolgimento dalla disposizione degli avvolgimenti nelle cave eccetera Co questa costante di proporzionalità, poi sarà ancora proporzionale al numero di conduttori attivi eh, che eh, compongono l'avvolgimento eh, primario. Sarà ancora proporzionale alla frequenza delle eh, correnti eh, che determinano il campo magnetico rotante e quindi anche alla frequenza eh, rotazione del campo magnetico rotante e saranno proporzionali alla, al flusso Φ eh, determinato da, appunto dal campo magnetico. Eh, ricordandoci per quanto riguarda il flusso P, il flusso Φ che eh, per la legge eh, di Hopkinson, la forza magnetomotrice che si determina in un circuito magnetico di questo tipo, dipende dalla, dipende dalla riluttanza R del circuito magnetico e appunto dal flusso del, eh, del nostro campo magnetico eh, creato. Ricordandoci anche che la corrispondente valore L'induzione B è data dal rapporto fra il flusso magnetico Φ e la sezione del nostro circuito magnetico. E questo per quanto riguarda le tensioni indotte in ognuno degli avvolgimenti statorici che noi possiamo considerare il primario del nostro circuito. Cosa succede nei, eh, negli avvolgimenti rotorici? Prima di vedere il comportamento degli avvolgimenti rotorici eh, in movimento, pensiamo di eh, tenere il rotore bloccato, quindi impedire al rotore di eh, ruotare eh, insieme al campo magnetico rotante, in questo caso anche i conduttori del eh, costituiscono gli avvolgimenti del circuito rotorico e quindi le sbarre della nostra gabbia di scoiattolo saranno eh, soggette a eh, un campo magnetico eh, variabile che determina anche ai loro capi delle eh, tensioni indotte. Nel caso del rotore le tensioni indotte dipenderanno come per, per lo statore, da una costante di proporzionalità che dipende dalle caratteristiche costruttive del rotore e della, della gabbia di scoiattolo, dal numero di eh, conduttori equivalenti del circuito rotorico, sempre dalla frequenza dei correnti di alimentazione e al flusso del nostro campo magnetico. Queste eh, tensioni quindi si determinano ai capi del, eh, del, del circuito rotorico. Diverso è però il comportamento di queste tensioni rispetto all'alimentazione all elettrica del motore. Le tensioni indotte nel circuito statorico rappresentano delle forze contraelettromotrici, cioè hanno una polarità che si oppone a quella del circuito eh, di alimentazione. Quindi, se noi schematizziamo l'alimentazione di una fase del nostro eh, statore, avremo che forze le tensioni indotte rappresenteranno delle tensioni che si, eh, avvente segno, che si oppone a quello della tensione di alimentazione, con un risultato che eh, determina una riduzione della corrente assorbita dallo statore. Per quanto riguarda invece le tensioni eh, indotte nel circuito rottorico, queste E2 risultano delle forze elettromotrici che nel nostro circuito rottorico determineranno, determineranno la eh, comparsa di correnti rottoriche. Quindi nel nostro rotore le tensioni indotte E2 saranno tali da determinare la comparsa di correnti indotte nel eh, rotore. Le correnti rotoriche, che si creano appunto per la, per la variazione del campo magnetico rispetto ai conduttori eh, rotorici, hanno un andamento che eh, tende a essere sinusoidale come eh, le correnti di alimentazione. A questo punto noi avremo, eh, sempre ipotizzando il rotore bloccato, che eh, nelle sbarre del rotore circoleranno delle correnti mentre eh, un campo magnetico varia, varia ruotando intorno al rotore stesso. Quindi, in definitiva, abbiamo un conduttore attraversato da corrente e immerso in un campo magnetico. Noi sappiamo che questa è una condizione per la quale si determina la nascita di eh, forze che eh, agiscono sul conduttore stesso del rotore. Proviamo a schematizzare questo eh, che sto dicendo. Allora, consideriamo, ad esempio i conduttori relativi a una fase supponiamo di schematizzarli in questo modo supponiamo che io stia quindi considerando ad esempio i conduttori di, eh, della fase 1 e supponiamo eh, di indicare le correnti indotte indichiamo il verso entrante della corrente con una croce l'avvolgimento in alto e quindi essendo l'avvolgimento chiuso la corrente sarà uscente e la indichiamo con un punto dal corrispondente avvolgimento in basso. Poi come indicato abbiamo che questo conduttore, questo avvolgimento è sottoposto a un campo magnetico polarità nord-sud come vediamo nella schematizzazione e questo determina un, un campo magnetico che ha questo andamento con linee di forza nella direzione da sud verso nord questi conduttori, quindi percorsi da correnti immersi in questo campo magnetico, sono soggetti a delle forze che, rispettando eh, la regola della mano sinistra, hanno questa direzione sul eh, conduttore, la parte di avvolgimento in alto è opposta essendo il verso della corrente nella parte dell'avvolgimento in basso, appunto nella parte in basso del, dell'avvolgimento. Quindi vedete che queste due forze opposte intorno al, all'asse di rotazione del motore determinano una coppia che tende a mettere in rotazione il rotore nel quale questi avvolgimenti sono immersi e questa è appunto la coppia motrice che determina la rotazione del eh, motore. Il valore di questa forza F noi sappiamo dalle leggi dell'elettromagnetismo che sarà proporzionale all'intensità eh, dell'induzione magnetica B ancora proporzionale all'intensità della corrente, in questo caso del valore efficace della corrente I negli avvolgimenti, è ancora proporzionale alla lunghezza L dell'avvolgimento percorso da corrente e immerso nel campo magnetico.